Per Grazie Presidente, ringraziamo il consigliere Di Priamo ma i firmatari di questo emendamento veramente accorti devo dire perché nel momento in cui il Movimento 5 Stelle pensa ad una commissione d'indagine allora eccolo lì che si fanno gli scrupoli. È vero, ci sono del personale eh, di Roma Capitale che sta presso le commissioni ma io voglio anche ricordare che non tutte le commissioni hanno riempito le caselle previste dal regolamento. Ci sono commissioni che hanno solo una o due eh, eh, dipendenti al punto del Comune di Roma che sono passate. Eh, nelle commissioni stesse, come per esempio io da Presidente della Commissione Lavori Pubblici, posso parlare della mia, io ho solo tre persone su cinque che potrei avere. E ringraziamo quindi per questa delicatezza da parte delle, dei consiglieri sottoscrittori e non capiamo come mai proprio adesso, quando nel passato sono state fatte diverse consigli, eh, commissioni speciali e magari non si sono posto questo problema. Eh, quindi chiaramente il nostro voto è, è, è contrario perché lo riteniamo è, veramente è, quasi di... di di bassa lega ecco, mi verrebbe di dire così chiedere una cosa del genere soprattutto quando una commissione così delicata andrà a spulciare tutte le carte e quindi avrà bisogno sicuramente di personale grazie, grazie a lei.